Siete pronti? Guardate qui che colori, guardate qui oggi, il mercato di oggi, grazie Sandro che zucchine appena raccolte, queste sono le romanesche per le serie vere allora, facciamo una pasta di verdure e pesce ma un pesce facile, che si trova dentro la credenza, con lo sgombro sott'olio quindi, abbiamo pomodori tatterini, abbiamo le zucchine romanesche, cimollotti che mi piacciono a me, sempre freschi rosmarino, qui è, la, è il tocco aglio fresco e paccheri buttiamo subito i paccheri dentro e senz'altro il sgombro sott'olio, delicious vado qui quindi paccheri, ci vogliono 15 minuti io me, mi anticipo, mi anticipo ragazzi con questa musichetta ci sta Mario che sta a fare acrobazie, ora ve lo faccio vedere allora, mentre stanno cuocendo i nostri paccheri, che facciamo? scegliamo la mossa è per forza quindi allora olio buono deve essere buono per forza non può essere diversamente poi aglio cioè ma si vede è roba buona è roba bella guardate qua qual è bello specchietto d'aglio? fresco adesso usiamolo pensa a una bruschetta strofinato con sto aglio vado taglio a metà così e metto dentro poi partiamo così con un andamento molto lento, calmo sexy diciamo, diciamolo così poi, preparo il rosmarino allora il rosmarino mettiamo qui che facciamo piano piano senza farlo bruciare non lo dobbiamo far bruciare, se non diventa amaro facciamo così, lo facciamo andare piano piano piano così Mario che stai fate? tutto a posto? ti ho vista la pizza in bocca eh? con Roma, dai caccia il gatto, caccia il gatto un po' di musica, dobbiamo alzarla meglio. Così, allora. Ritmo, allora lavo le zucchine. Mi farò le zucchine, due sono più che sufficienti. Ma io vorrei sapere: saranno scrocchiarelle queste zucchine? Mamma mia, ragazzi! Senti, senti questa: senti qua, mamma mia, che roba, ragazzi! Guarda, è da Kleenex, da, è l'emozione continua. Grazie, Sandrino. Taglio non troppo sottili devono scocchiare se non si sente la freschezza le cuceremo pochissimo poi l'aglio, come sta andando? Bene nel frattempo cipollotto, come piace a noi tagliamo la parte qui delle radici togliamo la prima camicetta che c'è? ecco un attimo, un attimo tagliato sottile sottile sottile sottile Aiutatemi a dire sottile così eccome, eccome ho fatto, ho fatto queste qua, <ride> Allora, che devo fare? Allora, la cipolla sta qui poi, l'aglio è quasi pronto vedete, così non sta bruciando mamma mia, così spennellate, improfumate tutto l'olio l'olio deve essere profumato di rosmarino capito, Mario? vatti a fare una passeggiata, dai non la me. <ride> dai <ride> pronti, levo l'aglio vedete, doratino, leggero levo il rosmarino, profumatissimo aggiungo il cipollotto così aumentiamo un po' la temperatura adesso aggiungo un pochino di acqua perché vedete se no, si rischia di bruciare la cip... il cipollotto mi preparo i pomodorini che adesso è proprio facile facile facile però il pomodoro qua adesso è un tocchetto un tocco di colore senza esagerare, senza essere troppo rosso ok? tagli a metà così zucchine Vai, sentite il rumore, quello giusto Sei contento Mario? Meno male, va Poi un altro pochino di acqua, poco poco Che meraviglia, un po' di sale E lasciamo cuocere per un pochino, quanto? Un paio di minuti Aggiungiamo a questo punto i pomodorini, qua così, guardate che bello, che colore, vai un altro po' di rosmarino buttato così un po' di acqua di cottura poi una grattata di pepe che ci sta benissimo e adesso prepariamoci lo sgombro quindi bella proteica, capito? ci sta la proteina buona filetto di sgombro grigliato all'olio d'oliva, buono, saporito ricco d'omega 3 guardate qui che bello quindi pasto unico qua eh? mm che profumo adesso pasta che bontà il rumore è quello ragazzi allora il fiore lo rompo così la parte questa qua levo il pistillo saltamo qua dentro vai non buttiamo niente eh. Il rumore è troppo forte, quindi che ci abbiamo bisogno? Un po' di liquido, un po' di morbidezza, perché sennò no, il suono non è quello nostro, non è il suono dell'amore. Vai, così, tiè. Guarda che roba! Ah, eh? Che ne pensate? Che è? Sì, adesso si impiatta, ragazzi. Eccolo qua. Impiattiamo, belli belli è calda! Un bel filhettino di sgombro qui. Un ah, pomodorino qua. E adesso assaggiamo. Questa è la parte migliore. Allora, sgombro. Ma senti qua su che eh? Mmm, mmm, buona. Allora, 2,50 euro di zucchine al chilo, guardate che robetta, è meraviglia! Oggi abbiamo fatto un affare con questo sgombro, buono, altro che pesce all'evamento e ce l'abbiamo sempre dentro casa Economico, tanto buono e di stagione Un bacio, da Max Mariolo. Che bontà ragazzi, che buono! Fresco fresco ah. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo